Arriviamo invece al centrocampo, arriviamo al centrocampo, In centrocampo abbiamo eh, iniziato con il nostro Sandro Tonali, il nostro tonalino, eh, fresco di infortunio contusivo, contro, rimediato con la nazionale mm. eh, Michiavoli del Cazzo contro l'Albania. Eh, ecco, Tonali non è quello della seconda metà dello scorso campionato. Fatica a trovare la condizione, fatica a, a essere incisivo, però tutto sommato le sue giocate, la sua presenza la fa sempre sentire. Bene o male, bene o male, la fa sempre sentire. Io lo vorrei rivedere da gennaio poi. Se acquista più forma, se acquista più. Eh? più cazzin. Sei in mezzo per tonali, per l'impegno che ci mette. Poi andiamo a. a. a. a. a, a Ismailino Ragnetto Tessitore, il nostro Ragnettino Tessitore Ismailino che fe, fe, rinnoverà? 4 più... Ismaele, eh, eh, che vi dico? 7 e mezzo. 8 meno. Grazie. Senza di lui, senza di lui, non facciamo niente. Lui quest'anno è indispensabile. Punto. Basta. Non c'è da dire altro, andate a vedervi le sue, le sue giocate, su internet trovate tutto, andate a vedere e vi basti questo. 8 meno. 8. Per il mio bella agnetto tessitore. Bakayoko, allora, mai visto? Si se mi sembra 5 minuti ma non mi ricordo, non sono sicuro. Eh, Bakayoko, ecco, se li devo dare un voto, li do a 9,5 per il rosé che ha usato in gara contro il Salisburgo a Milano quando si è fatto vedere berretto e zainetto rosa. Per quello per abbigliamento, per gusti, 9,5. Poi Tommaso Pobega, Tommaso Pobega è un altro giocatore che dipende da in che ruolo di parte il gioco, Tecnicamente non è un fenomeno. Promette tanta fisicità, eh, ha portato freschezza, ha portato voglia di, di fare, di farsi vedere, eh, entusiasmo perché è un giocatore che ci tiene a stare al Milan dopo i prestiti che ha fatto positivamente in giro per l'Italia negli ultimi tre anni. <coughs> Deve migliorare tanto? Sì. Deve trovare più continuità? Sì. Però, tutto sommato, ha fatto la sua rete a Milano con la Dina. È stato insomma importante in certi momenti. È un giocatore che ti torna utile ti può tornare comodo. Io Pubega gli do un, un, un 6 più anche a lui, un 6 più. Allora, poi abbiamo Aster Franks, direttamente dal Vosburg dal in quel della Bundesliga, Belga, capitano dell'Andal 21. Allora, un giocatore che io pensavo che era un bacaglio ecco, con 2.0. Un bacaglio con 2.0, ho detto, ah, eh, mi sembra lento, mi sembra troppo, non tanto dinamico, macchinoso. Invece no, invece l'ha smentito. Grinta agonistica. Bel tocco di palla, possesso palla, palleggiatore. Si propone. Rischia quando c'è da rischiare. Insomma, quando è entrato, si è fatto trovare pronto e ha dato il suo contributo. Come è visto. Ora, non è che dico che ah, è un campione, dopo ha fatto un cross con la Fiorentina. però ci sono segnali che fanno presagire che potrebbe sfondare e fare una bella carriera. Spero nella nostra maglia. Ok, ci siamo? Crunich, Crunich, Crunich, la rete con eh, Salisburgo, sei d'ufficio, dai Crunich, sei, sei, sei, sei d'ufficio. Poi <ride> Charles De Cataler, il Kinderino, il nostro piccolo Deca. Ah, ah e qui si arriva la nota, nota dolente perché è soggetto, il, il giocatore che è soggetto alle critiche continue. Forse vuoi il costo del cartellino. Eh, quanto eh, voi eh, aspettative che hanno su questo ragazzo, vi dico è vero, è stato discontinuo, a disagio, eh, un po' moscio caratterialmente, spaisato a volte, io però gli do un bel più di incoraggiamento, perché avrebbe, eh, giocando male comunque sia, si è andato a vedere, ha messo tante palle davanti alla porta ai gioca giocatori, ai nostri attaccanti e, e non, non sono stati buoni a segnarle. Solo, e ha giocato male. Voi immaginatevi se questo prende via, che riprende convinzione, che si, che si sbilancia, che si, si, si, si scioglie in campo, comincia a essere libero di testa, immaginatevi. O magari anche viene schierato man, in malo modo, viene impiegato male, perché c'è da domandarsi anche questo. Io un sei più di incoraggiamento glielo do e sono pronto a, a pacchi di kinderini da inviare a tanti, eh? ce l'ho, ce l'ho, datemi le coordinate che ve le invio a tutti. Allora... Poi abbiamo Brian Diaz, Brian Diaz è sempre il solito discontinuo. Comunque un 7 meno glielo do perché ha fatto delle cose in partite importanti, delle cose ottime che ci hanno permesso di, di portare a casa i punti. Però ahimè è sempre alla fine è discontinuo. Fisicamente va a subire sempre, tante volte si incarta, ha sempre quel tocco, quel, quel, quel, un tocco o due tocchi in più che fanno praticamente perdere quell'attimo quell'attimo importante eh, rallenta tante volte l'azione le qualità non si discutono con, con il pallone nei piedi perché se, si vede dai U7- per quelle reti importanti con la Juve e, e anche col Monza che ci hanno fatto fare punti poi abbiamo Adli l'oggetto del mistero Yashin Adli, il pittore del centrocampo l'artista, quello stravagante, l'alternativo <coughs> Vi dico subito in primis che secondo me Pioli fatica a trovargli una collocazione in campo. Quello che io mi sembra di percepire eh, fatica a, a trovargli una collocazione, come tipo di gioco, come, come, tipo di anche, eh, come ha lui anche nel giocare le partite. Que quella L'unica volta che è entrato, tra l'altro titolare in una partita col Verona, che neanche per caratteristiche era la sua più ideale, Comunque, secondo me un 6, lo valuto da quello. Un 6 d'ufficio glielo do. Eh, non ha fatto sfracelli, ma neanche. Ha fatto il suo, ha fatto buone giocate. Eh, ha lottato un campo con Verona, che con noi era col coltello tra denti. E niente, sperando. io se Sembra che vada in prestito a gennaio. Io spero di no e di vederlo perché uno con i suoi piedi, la sua fantasia, secondo me ci vuole la fantasia al potere, cazzo. E poi se no mi fate girare i coglioni, capito? Poi abbiamo... Allora, poi andiamo su cosa? Rafa Leao, Mister 8 milioni, è forte, nessuno lo mette in dubbio, però qui deve decidersi se caricarsi, comunque un 7 set, set meno glielo do a Leao. però deve decidersi che vuole fare da grande, se vuole rimanere, se vuole rimanere al nostro Milan, se si decide di mettersi la squadra, caricarsela sulle spalle e fare finalmente l'uomo squadra invece di stare a, in pantofole io ragazzi gli do un 7 meno, però ho fiducia che si ristabilisca, smetta dritto con la testa e dimostri, insomma, e, e ci metta un po' più di palle, ok? vi dico sinceramente. Anterebic Antrebic boh 5 meno, 5 meno, forse è la prima insufficienza ragazzi che do qui. Sono fiducioso su tutta la squadra, ma atteggiamenti che ha avuto, la poca prontezza, sembra a volte anche poca voglia boh, fantasma, fantasma, cinque meno per Terevici, ditemi voi che cosa ne, che ve ne pare boh. poi abbiamo Alexis Salemeyer colui che era uno degli indiziati a lasciare il Milan a gennaio secondo il parere di tanti tifosi perché non era, non era essenziale due mesi essa non servivano insomma quattro punti finché c'è stato quattro punti in Coppa Campioni che poi ti hanno permesso di andare all'ottavi te l'ha fatti fare lui poi si è fortunato all'inizio della gara col Chelsea giocatore fondamentale per quello fatto fino a chi non si è fatto male, eh, sarebbe che un si è mezzo. Anzi, un set. Perché si è fatto trovare pronto in Champions League e anche in campionato con delle buone prestazioni. Alla faccia di quelli che davano, che lo volevano vendere, capito? Vendiamolo. Eh, eh già, eh, ci capite tanto voi pallone. Vabbè, vabbè. Union Messias, un altro che, l'altro che, che doveva andare via a pedate nel culo perché non era da me. Quest'anno soprattutto le ultime partite, prima dello stop mondiale, è stato il migliore. È stato uno dei migliori. Dietro in difesa ha aiutato, davanti ha trovato la rete con il Monza, ha trovato la rete con il Torino, seppur era con un, iniziata con un fallo. È stato uno dei più positivi nell'ultimo periodo. Io Messias, un 6, un 6, un 6 più, streaming io lo do, mi dispiace. E eh, voi dite che vi pare? Eh, perché ragazzi, se, parliamo, se ci mettiamo a discutere Messias, che... <ride> <ride> le qualità tecniche e mi dite che è allora voi che non ci capite in cazzo se mi dite su altre cose è carente io sono d'accordo ma piedi, mirate il dito vi sbagliate vi sbagliate poi Divo Corichi un altro semi oggetto del mistero rientrato forse troppo tardi dall'inizio della stagione sempre veniva da, da, da un grave infortunio recuperato e tutto la rete con il Monza davvero attaccante altre partite semi semi <ride> qualcosa di buono L'abbiamo rivista co, co, quando è entrato dopo con lo spezia però pretendo di, più, pretendo di più secondo me può dare di più può dare di più avendo anche saltato tutta la preparazione con co la squadra io dico di aspettare di valutarlo aspettare gennaio eh? comunque orighi un, un 5 e mezzo per ora 5 e mezzo poi abbiamo Girou, Girou che si gira. Girou si è girato. Eh, se pretendete il gioco sopra fine, il gioco di fino, non lo avrete. Se pretendete, no, è eh, un giocatore sporco. Dentro l'area di rigore, al, al massimo può rientrare un po'. Ogni tanto a prendersi qualche pallone. Dentro l'area di rigore, se è quello quando meno te l'aspetti, ti, ti, ti, ti infila. Si gira e ti infila. È un giocatore essenziale, essenziale perché ha esperienza, ha qualità, ha killer instinct che dovrebbero avere anche gli altri purtroppo da davanti ce l'ha solo lui al momento e comunque Girou è appena una garanzia ragazzi, è una garanzia, un giocatore di un altro livello e niente, Girou gli do un 7, un 7 più a Oliver, Girou, Tapin, Tapin, Girou si è girato allora poi arriviamo a Marco Olasi, un altro oggetto del mistero per la prima squadra ma non per la primavera dove ha continuato a segnare nella primavera del nostro Milan. Invece ha fatto una piccola presenza nella partita contro la Cremonese, sforando il gol, troppo poco, senza voto, senza voto secondo me. E poi Zlatay Ibrahimovic, nel gran finale abbiamo Zlatay Ibrahimovic, con lui che sembra debba tornare per la preparazione a Dubai. Per può rientrare definitivamente a, a piano regime a gennaio ecco, lui il voto che gli può dare, posso dare solo il voto eh, di fiducia per quando rientrerà eh, gli posso dare, che ne so, un 6 e mezzo sulla fiducia Libra, perché l'età è quella che è, la che sono quelli che sono ma se ti entra anche un quarto d'ora, 20 minuti, là davanti, eh, là davanti è un'altra storia ti può trovare il numero della giocata eh, ti mette comunque pensierisce le difesa avversaria e eh, dai, su eh. e poi ragazzi andiamo, arriviamo a, al nostro mister Pioli eh? allora, allora mister Pioli, tanti errori siccome. io vi dico da parte mia eh, tanti errori evitabili come le doppie sostituzioni nell'intervallo che non le capisco certe volte, certe partite come per esempio quella di Cremona Togli un quarto d'ora alla fine Tonali per mettere Krunic, quando devi, devi cercare di vincere in tutti i modi. Non, vedo poi, non ho visto poi Krunic che ha dato di più. Magari prima potevi mettere una punta in più e tenere Tonali, ma sono scelte. Secondo me io non lo condivido, ho fatto eh, a volte prepara male anche le partite, tatticamente come abbiamo visto con la Fiorentina, come abbiamo visto con lo Spezia, come abbiamo visto con Napoli che giocammo meglio ma non per merito suo perché poi il rigore dell'1-0 con Napoli ce l'ha all'anima lui perché con quel doppio cambio che fece arrivò a, fare, a concedergli il rigore della vittoria però ho fiducia anche a lui, poi abbiamo visto che è il periodo che ha passato familiare e li siamo tutti vicino, eh, fiducia anche in lui, ancora ho fiducia in Mister Pioli ce l'ha anche Maldini e tutto lo staff, nel gennaio oh, vediamo rilavoreranno tutti insieme dopo il mondiale vediamo cosa è secondo me si rischiariranno tutte le idee In questo periodo può far bene questa sosta eh, perlomeno a noi eh, per ritrovare l'inquadratura dell'obiettivo e ripartire alla grande, io con Pioli vi do un 6 più un 6 più, forse un 6 ecco perché, perché le cose lì mh, a me non mi piacciono non, io non accetto non accetto Quell'errore lì, non li accetto, quelle sostituzioni in quel modo, partite preparate tatticamente male, ecco, quelle non le accetto, comunque questi sono i miei voti, ragazzi ditemi voi cosa ne pensate in merito ai miei voti, in particolare se qualche giocatore non vi ha convinto di più che a me o meno di me, me lo fate sapere qui sotto nei commenti, eh, ditemi cosa ne pensate like e ha vi invito a iscrivervi al canale e tutto, tutto brava va uh -huh. ok? queste sono le pagelle della squadra poi andremo su quella del calciomercato fatto che un pochino l'ho accennata anche ora nelle pagelle andiamo su quello sul calciomercato ok? che è effettuato con gli innesti e quello che hanno dato finora un po' l'ho accennato però insomma ora mi, mi sono basato solo sui voti delle partite di questa parte di stagione capito? ok? Un saluto, mi raccomando Forza Milan sempre, ragazzi stiamo tranquilli, genera l'altro campionato, ok? Ciao ragazzi, ciao!